ciao a tutti oggi prepareremo la crostata pandistelle con crema di ricotta il tempo di preparazione della ricetta è di 40 minuti più 3 ore di riposo in frigo gli ingredienti sono per la base biscotti tipo pandistelle burro fuso per la crema ricotta zucchero a velo yogurt alla vaniglia gocce di cioccolato e biscotti pandistelle per decorare diamo il via alla ricetta Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale i biscotti. Facciamo tritare per 10 secondi a velocità 7. Riuniamo uniamo sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro fuso ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 5. Trasferiamo il composto in uno stampo per crostate rettangolare di 35 x 14 cm. Dopo aver formato la base e rivestito anche tutti i bordi con il, biscotto, con il biscotto, adesso lo andremo a posizionare in congelatore per 30 minuti. Prepariamo adesso la crema di ricotta. Mettiamola nel boccale la ricotta lo yogurt e lo zucchero ed amalgamare per un minuto a velocità 3 Aggiungiamo le gocce di cioccolato ed azioniamo il bimbi per 30 secondi antiorario velocità 2. La crema di ricotta è pronta, trasferiamola in una ciotola e posizioniamola in frigo fino a quando la base non sarà pronta. La base è pronta, Rimuoviamola dallo stampo e posizioniamola su un vassoio. Abbiamo ripreso la crema dal frigo, adesso la verseremo nella crostata. Livelliamo bene. Decoriamo con i biscotti, pandistelle. Posizioniamoli in frigo per almeno 3 ore. Crostata, pandistelle con crema di ricotta. Grazie.